Oggi dovremmo combattere tutti quanti Siete pronti Miei valorosi Combattenti Beh, Ok certo. allora Praticamente Nonno e Nick vie, Venite con me Insieme Forza Io intanto apro questa porta no, ma che Voi figata. due sì, adesso, adesso vi spiego tutto quanto Voi due invece andate da soli Ok Praticamente Perché questa è una nuova serie E noi Come vedete Siamo in questa Oddio. mappa qua Noi qua potremmo vedere E trovare Tutte le armi Nelle ceste Che ci sono qua dentro E praticamente Ad un certo punto Ci dovremo incontrare Appena finiamo Non lo so Appena Appena Appena ci, insomma, appena ci vediamo ci avete capito no cioè nel senso sì, ci... sì, capito, andiamo neanche... non rompiamo le palle ag agli altri quindi iniziamo subito forza Perfetto. venite venite andate stupidi vecchioni avete ah. capito ah, ah, ah. adesso noi invece dobbiamo andare qua in queste case e cercare di trovare qualche arma eh, esatto, perché dobbiamo esatto, esatto, esatto. Andiamo, andiamo. andiamo dobbiamo iniziare a capire bene dove si trovano tutte le cose perché praticamente più appunto troviamo queste cose più abbiamo probabilità di vincere e noi dobbiamo esatto, vincere esatto. perché allora ovviamente nei commenti mi scrivete Verranno se vinciamo secondo loro oppure no Io ho trovato della carne marcia per ora Beh devo di dire marcia, non è proprio utile che questo. Questo. Vabbè devo dire è molto utile Invece no, no sei stupido Perché non, non è vero è che non cosa? è utile E è se tu fumitare. No no no praticamente Se tu praticamente la dai al nemico Questa qua uccide tutti quindi è cioè, utile. il nemico deve essere un po' imbecille. No, no, praticamente la scambi come tipo una carne prelibata. Ok, ah, ho trovato sì, delle okay. ammo, delle munizioni molto buone. L ho trovato okay, buone. bene, bene. Un sacco di robe buone. Anche io <ride> trovo un sacco di roba. Ok, bene, bene, bene. Ci dobbiamo preparare perfettamente. Perché così almeno riusciremo a sconfiggerli quei uh, quei due. <ride> quei due signori. Lì perché sono <ride> esatto, molto. Esatto, proprio quelli. Però sono sicuramente meglio di voi due messi insieme. Questo ma... ne sono abbastanza certo. Perché. Ma eh, quando mi devo offendere ma no, perché... male. Ma, scusate, ma voi due dovete parlare insieme Che si capisce tutto, di certo Tutto quello che dite Eh? Oppure... No, e poi, poi dovremo, dopo nessuno può parlare Oh, ma santa ah, Maria parlare così, Eh? Cos'è che hai detto? Do dobbiamo hai parlare così Eh, direi che no, <ride> Nick, ovviamente Ciocchino eh, Per farmi perdonare c'ho un regalo per te Oh, fammi Molto vedere bello. il tuo regalo Allora, se hai trovato un'arma un Ok, eh... fammi vedere hai capito bene Non guarda. ci credo Ma nonno che vecchio marpione Lo Adesso so. dammi un bacio che ci, ci, ce l'ho merita no, che schifo mm, mm, No come vieni qua che devo dare no, il <ride> bacio No Beh. no no oh. Va bene va bene dai è vero Mi sei vecchio Hai 347 anni quindi non voglio nemmeno darti un bacio Che è schifo no, tu, tu sei troppo vecchio Comunque no, qua vabbè. ho trovato una mazza da baseball Questa qua sì. ve la do in testa eh, se io, vi io ne ho trovata una ed è molto forte Ok, ve la do in testa nel caso vi, vi, vi comportiate male, tipo così PEM! Aia! No, no, no! Ma hai reso zoppo, ma seriamente! Ma no, davvero? Non ho correre! Vabbè, eh, però, scusa, ma si può recuperare vita qua? Eh? eh, in realtà non lo so e spero di sì Ok, stai so. sveglia, però! Ah, sì, sì, sì, sì! Che il nemico uh, è sempre sì. in agguato! Eh, che vuoi tu, eh, stupido? Ho trovato un'arma, me la posso tenere? Sì, sì, tienila. E poi okay, non, hai, tieni. non, allontan non allontaniamoci troppo l'un l'altro gli uni gli altri. Praticamente, poi qua nell'inventario, ragazzi, una cosa molto importante. un veicolo che ci salverà la vita perché, appunto, potremo viaggiare molto velocemente ma in come? questa mappa ma ma enorme. Hai eh, l'ho trovato praticamente eh, cercandone un po' nelle mie tasche in giro. Poi dopo l'ho trovato ah, nelle okay. mutande. Allora, praticamente Va lo vabbè. faccio così, e dovrebbe schiudersi, giusto? No, non si sta schiudendo ah, non, non so come funziona sinceramente Ah non si sta schiudendo Vieni qua vecchio aiutami Arrivo arrivo arrivo Dove sei? Sono sulla strada Eccomi mi vedi Allora risolvi questa cosa immediatamente Perché io non, non capisco che cosa ci sia Io va intanto bene, vado va un attimo a lottare. Cioè nel senso a prendere le cose Mi sento un po' su Fortnite qua. Però <ride> <ride> Ma eh. come ma no No, no, scherzo, eh, non mi piace. Però, vabbè, eh, se puoi pi piacere o non piacere, ovviamente. Ho trovato un'armetta schifosa. Insomma, ho trovato una vero? pistoletta. Di che cos'era? Eh, ah, buona okay. Buona, insomma, più o meno. tra virgolette, però. Non schifiamo nulla. No, no, infatti, ma poi beh, devo dire è che. È vero, vero? Mi fa piacere. Scusa un attimo, ma voi due state parlando insieme da soli. Cioè, nick. No, no, no, no. Cos'è che ti hai no. preso esattamente? No, niente, perché? Niente, ma stai scherzando, pure niente, mi dici che stavate parlando insieme. Ah, veramente? Cioè. Non me ne ero neanche accorto Scusa. Eh, pensa tu Allora, eh, vediamo un attimo No, no, hai risolto quella roba, là, del coso? Eh, più o meno, più o meno, non riesco ad aprirla È troppo dura È troppo dura, eh, mi eh, piace sì. Non Ma... si riesce Eh, Nick, allora, tu che cosa vuoi dire con non si riesce? Ma dove sei finito, Nick? Non si riesce ad aprire, sono qua po' con noi sulla fidamente. strada Nick, cosa stai facendo con quella roba? Sto mettendo la benzina dentro il furgone Ma sembra mi un pisellino, pisellino. Ma, Ok, allora, tu che lo pisellino. vedi? Stai zitto tu, che non stavo parlando mica con te. Cioè, io veramente non so Scusa. questa cosa, questa insolenza. Vieni, dammi il pisellino. Cioè, no, nel senso. E appena finito, ma questo. ne un'altra, se vuoi. Ok, dammene un'altra. Voglio caricare okay, un attimo. Uh, il, il serbatoio. Allora, praticamente se faccio così, giusto. Eh, che bello! Che funzionale Venite andiamo Forza amici Allora esatto. sarà bellissimo Perché praticamente sarà un, Una viaggiatina Intorno al mondo Funziona Ma così cioè, no. In che senso Ma in Io, sen Oddio che no Adesso. Oh Cosa sta succedendo Sto per morire Non morite Vivete invece Io vi ho dato il cibo no, per No aiuto Non morire ah. mi raccomando <ride> Allora qua In effetti andare sulla montagna è Un po' Du brutto, difficile, eh, è un po' complicato. faticoso Esatto, poi io non mi ricordo quella mappa là, ragazzi Cioè voi vi ricordate da che parte si deve andare per Eh, mi sa che questo è il bordo mappa, dobbiamo no. andare avanti Vedi esatto. quella strada Ok, ok, ok, Andiamola allora la quella strada Vado così, andiamo su questa strada qui che dovrebbe esserci il tutto quanto per cento perfettamente. Quindi, ok. Da questa parte si va, mi pare da un'altra parte. Non ce ne frega assolutamente niente. Invece, qua si va verso un volt. Il volt 21, se vedete, c'è scritto lì, mi pare. Ah, che figata! No, che figata Ma che cosa sono secondo voi? Brr, che bello. Adesso. No, ehm, cosa no. è successo? Adesso andiamo. No, niente. No? Cosa stai pensando? Tu schifoso vecchio? Eh? No, non ho pensato Perverti a fare. Perverti. Perverti. Vabbè. Perverti, pronto, polizia. C'è un maniaco no, io qui. Non ho pensato nulla. No, sì, invece, lo so. Allora, qua c'è invece. C'è come un altro buco. Perfetto, bene. È Pieno di buchi qua in giro. Ma eeeh, Metti... ehm... e riempitori. Cosa. Abbiamo i nemici poco davanti, non schifosi? So no, no, no andiamo, polizia. andiamo. Scappiamo, scappiamo. <ride> non siamo ancora <ride> pronti. Non siamo ancora pronti per sconfiggere questi. Gli sparo, <ride> gli sparo, li spari, facci allontanare. <ride> no, andiamo, andiamo. Ma che caspita è qua? Oh, è che una nebbia questa. Secondo me comunque li possiamo affrontare, dai. Sì, sicuramente sì. li potremmo affrontare perché saranno scarsissimi Anche perché poi siamo 3 contro 2, dai, cioè per favore, dobbiamo vincere per forza Se Sennò eh, siamo eh, in effetti, una vergogna regalata, eh. Sì, infatti siamo una vergogna per tutti quanti Però scusatemi, eh. ma dove potremmo andare noi per poter uh, sopravvivere? Cioè, eh, sì. seguire la strada, qui siamo già fuori strada Sapete cosa? Dov dovete trovarmi delle bende un po' in giro Quindi cercate eh, le bende eh, Ok, io ne ho trovate Ok, per quindi tu le hai già, perfetto, appena scendiamo me le dai, grazie Ok, forza, svoltiamo da questa parte Forza, andiamo, andiamo, andiamo Ok, bene, bene, allora, dobbiamo trovare una città Al più presto, ragazzi, perché quelli là Chissà dove sono, magari ci stanno seguendo Tipo sono alle nostre calcagne esatto, e tipo ci vogliono esatto. far fuori Eh, non va bene questa cosa Perché dobbiamo muoverci accidenti Dobbiamo muoverci e trovare qualche arma Adatta a tutte queste cose, perché se no Che caspita di fine facciamo? Cioè moriamo esatto, così, moriamo no? malissimo E eh, poi è anche un po' inquietante questa cosa, perché sinceramente Scusate, ma se c'è qualcuno che ci sta seguendo In questo momento, e quelli là Potrebbero benissimo seguirci. Perché io li chiamo così. Perché, non perché abbia qualcosa contro di loro, ma perché sono i nostri nemici in questo momento. Però, esatto, esatto. porca miseria, ho troppa paura in questo momento. Perché se ma ci Comunque segue... direi di affrontare. Cioè, siamo qua in questo pulmino. Che mi sta facendo eh, ho che capito, però non possiamo ancora. Abbiamo finito trovare... la torre di avvistamento. Eh, allora, aspetta, fermiamoci no, un attimo. Là, Andiamo a vedere. Vediamo la torre di avvistamento. Ok, perfetto, c'è. Ok, ho trovato un fucilone. Perfetto. che fucile. Questa bellissimo, cosa. Che si tratta? È un fucile. Ve la do a voi. È molto buono. In eh, realtà, eh, io ce l'ho già, ma vabbè, grazie. Non, ok, vabbè. Vabbè, e poi qua un compass praticamente si, si chiama. Ci cioè, sarebbe un una possibilità. Mm, esatto. Allora io mi non ricarico l'arma perché nel caso, ovviamente, se non. Eh, non, so, non si sa mai esatto. Eh, Esatto. Cioè, praticamente, ma come si ricarica? Su. E non lo so. È teoria, in teoria R con R comunque Eh il muscolo R ho capito però Cioè il muscolo R non va esatto, il muscolo R. Eh ma dipende, se hai i proiettili Sì sì ma certo, ma in teoria sono allora queste no? cioè, in teoria Allora te... puoi Ma eh, tu a so. te ha caricato nonno vecchio Sì sì sì ha caricato, se vuoi ti do la mia arma Ok Questa prova a darmi la mia arma, vediamo se funziona Perché so. se allora funziona sì, Vuol so dire che però. è quest'arma che non è compatibile Con le altre, con le mie munizioni bellissime Invece se io faccio così Eh però non va, eh Invece va Va, va però per, era, era già caricato E eh, allora non va bene Ok, bene Ho capito proprio come funziona tutto quanto Bene, bene, eh, bene. Ok, bene, bene Meglio Allora Adesso andiamo Forza, Nick Sei pronto? Allora si praticamente pronto. Qua siamo allo scoperto eh, Qua c'è un cecchino Potrebbe benissimo Prendere e ucciderci immediatamente Quindi non esatto, possiamo quindi stare Esatto, quindi se ci spostiamo Devi salire, vai Esatto, saliamo E tu stai sveglio, Nick Perché mi sembri proprio stupido, eh, oggi Ma proprio stupido Cioè, non guarda che siamo Possiamo... Ma possiamo morire male oggi Cioè, tu stai scherzando e cioè tu uh, cos'è che fai? Cioè sei addormentato quando potremmo morire male Ok allora qua ho trovato un Bello. campeggio Esatto allora fermiamoci un attimo Ma troviamo vedere. altre persone? Non credo. Eh no, sperando E eh, poi se le troviamo le dobbiamo uccidere. Perché... Ma, eh, no, ma scusa, no. Loro... Eh... <ride> sì, perché dobbiamo rubare <ride> cioè, tutto quanto. Cioè... Nel magari senso... vanno, in... girano solo in pace. No, no, no. Dobbiamo ucciderle perché... Cioè, cosa ci fanno qua dentro? In questo modo... Però sì, ho capito, c'è cibo, eh. Però... Non è che ci siano tante armi. Per fortuna voi avete trovato qualcosa. Quindi... Oh, tante munizioni invece. Buone queste. Mi, pi mi piacciono molto queste. Molto buone. E poi Beh, ho trovato... Interessante. Sì, eh, scusa, tu sai dire solo interessante, cioè ti devo no, sparare no, no, no. un colpo nelle palle, eh? Cioè, <ride> no, dai. no, nelle palle era questa cosa? del gatto, no, dico, no, nel senso, tipo nelle palle quelle là che sputa il gatto, avete presente Allora, uh, venite qua sì, Ma è palle anche da bullying può essere, no? Veni sì, anche ne nelle palle da bullying, ovviamente, certo Vabbè, certo. lasciamo stare Certo, cioè, no, sì, tutto, allora, però veramente, quel colpo nelle palle te lo do, non solo con no. il fucile, però, eh allora quindi eh, ehm, Che senso bene, che sono con il fucile aspetta Cioè con cos'altro Eh con uh, pff, la ga mia gamba di ferro Perché praticamente uh, Cosa faccio io Praticamente ho un, una gamba di ferro E questa gamba riesce per fortuna a scagliare Tutte le palle che trova Pum pum pum così. No Ah, Quindi, ok. State okay. attenti, eh, perché potrebbe essere un po' un gioco pericoloso. Aiuto? Bene. Yeah, Sai, ambiguo, ma vabbè. Ma no, ma cosa dici? Oh, senti, se tu sei... Io sono un calciatore provetto, non so se sapevi ah, questa cosa. Ah, non lo sapevo. Ah, sì, sì, sì, sì, io calcio le palle ogni giorno. Allora, praticamente... Wow. Venite qua con me. Che dai, però, ci sono avamposti... Okay. No, vabbè, questo avamposto no. non si apre. Schifo eh, si fa spaccare, dai, Apriti. Apri, apri, spacchiamo, spacchiamo. Vai, apri. un po' duro, però, vai. No. Scusate, ma c'è, siete defici. Ma cosa stavate dicendo? C'è tutti quanti sopra di me. Ma cioè, abbiamo spaccato. Come un'orda. Cioè, veramente? Ma vi, piace vi, vi piacciono fare le orde? Non c'è un caspito. Bene. Beh, le orde sì, dai. E che cacco, non è giusto. Ma stai scherzando, Teo? hai detto? Spero di no. Cos'hai detto? Anch'io, in ogni caso. Beh, non lo so cosa ho detto, in realtà, mi sono già scordato. De hai detto, le orde sì, dai, ma c'è, stai scherzando. Oh, s sono, sono morto. Vabbè, s che sei, se morto. sei morto. No, sì. Eh, ma perché ci... Allora, va bene, allora ti aspettiamo un attimo Eh, c'è un angelo che ha detto che, che sto volando, ma non è vero Vabbè, eh, facciamo beh. stare ah, Arrivo, cioè vieni, vieni e poi... Eccomi do... Ah, eccoti, ok, allora dammi, dammi le bende, immediatamente ah, eccoti, le... ecco, tu, ecco ci te dobbiamo te curare perché... Ok, allora praticamente, comunque ci stiamo parlando addosso Se ricapita esatto, un'altra volta se ricap... Io non ti dico cosa li... succede se ricapita un'altra volta Ma no. potre... potrei urlare in giapponese antico E sapete cosa eh, vuol dire quello? Vuol dire... Eh, orecchie, orecchie alla or fine dopo ma non Benissimo, mi cura Ma andiamo ad uccidere gli altri Eh sì, devi cliccare eh, Forse perché già, sei già full vita Eh infatti Se sei già pieno di vita Se tu mi chiedi ancora una volta di andare ad uccidere gli altri Io ti faccio fuori con le mie mani Ok? Ok, scusa Bene sono stato molto chiaro Non ricapiterà vedo. mai più Ecco, questo era l'importante Io volevo sapere questo L'importante è che non ricapiti mai più Bene, allora no, non siamo full vita affatto Quella cosa sopra che abbiamo sulle teste inganna Non è vera ah, Ok, va bene Non badate a quella cavola Sì, è stupida eh, Hai tipo altre cose? Perché mi sa che io oh, mi serve ancora recuperare eh, un po' di vita Sì, tipo. e ho una bellissima pozione di rigenerazione Oh, la pozione! Ci Solo ho una? Prima. Solo eh, una? Eh, purtroppo sì, però dura un bel po' Ok, allora daccela, dacela, dacela. Sei vicino, eh? Dai, sì, sì vai, ecco vai. qua. Olè, bene, bene, bene. Okay. Adesso possiamo.. Ma funziona, vero? Ok, sì, eh, ha funzionato. Ha sì. funzionato, sì, sì, sì. Bene, bene. No. no! Scene! cosa? non ti permetterò mai più. Ok, bene. Adesso andiamo, forza. Dobbiamo trovare qualcosa, qualche avamposto, siamo. dai. Mi sto rompendo le palle. Cercate anche voi avampati! e come facciamo? Cercate! Cercate sì, questo! Come facciamo? Allora abbiamo della puzza verde. No, tipo, come si chiama? Puzza eh, esatto, stiamo scorreggiando particelle viotte. <ride> aiuto. Allora, mi dissocio oh, come funziona sta roba. Allora, no, dai, non si vede niente, ma che caspita è, ragazzi, che è. Ma il commino è un po' crullo. Eh. E è poi... un po' marcino. Ripeto, dobbiamo stare attentissimi perché. Oddio mio. No, aiuto. Ma Sta ah, allora, succedendo. Allora, la, la patente. Non scendere. Vieni su. Bene. Vai, ci sono! <ride> allora, la patente, io l'ho presa, dovete sapere. Quando ero praticamente no, alle Hawaii. Bene. Alle Hawaii. Ah. Sì. Ah ok, stiamo eh, morendo! Ero... Stiamo, morendo. stiamo morendo, ma no, cioè era una vostra impressione chiaramente. ma Cos'è che c'è qua? È, è un qualcosa prat... che blocca Sì, sì, sì, no, praticamente c'è una, una cosa che a me è successo spesso. Praticamente però adesso cosa faccio io? Prendo questo coso in spalla praticamente. Oddio! Ma oh, sì, è molto fortissimo! Sì, ma perché? Ma io l'ho detto... <ride> me l'hanno insegnato nella patente, no? Praticamente era ah, alle Hawaii. Okay. E quindi cosa ha hanno fatto? C'è un bodybuilder. Sì, sì, altro che... Ma Praticamente mi hanno iniettato pure la roba di Hulk. Adesso sono... Pure Hulk Quindi c'è cioè, capito Sono fighissimo Si ci vede eh, eh. Ma comunque no Dobbiamo andare in giro Eh <ride> Ma non dovresti... è quella la direzione Sono mm. affascinato dai suoi muscoloni <ride> Sì sì grazie Nick Sono molto contento per questa tua Però allora praticamente io non voglio sapere Da questi muscoloni di cui sei affascinato Cioè io mi dissocio totalmente No perché dai Era un complimento alla fin fine no Grazie grazie del complimento Sali. Bene bene uno come un altro sì sì sì No ma infatti anch'io cioè ogni giorno Poi dopo mi hanno iniettato quella pozione del Di Hulk no Sì pozione Iniezione Hulkosa eh, allora, però adesso sti tizi qua, io non so dove sono e mi fanno un po' paura. Perché noi stiamo, mi pare, ritornando nella stessa direzione in cui li abbiamo incontrati. Perché appunto dobbiamo ritornare indietro. Che e esatto, non sto vedendo esatto. niente per le caspita di nuvole schifose, scurreggione, sc scagazzone, Scaghignone, spruzzone, scraspone. Esatto. E poi... Voi... Ma che cazzo... Matteo... Nonno, tu ti sei no, addormentato. No, no. Tu ti sei addormentato. Tu che caspita stai facendo nella tua vita da vecchio? Cosa fai? Eh, Parla sì, forte! Sono un po morto. Eh, vedo che sei, ma ti pare il caso di essere morto in questo caso, eh? Dimmi un po', scemo sì. che non sei altro. Lo so che siamo in guerra, però ci sono eventi ancora più potenti. Eventi? Po Quali sono sì, questi eventi potenti? Eh, eventoni. Me ne frega qualcosa? Chiudi, chiudi questi eventi? Chiudi la porta degli eventi e vedi che non succede più niente. Mannaggia, gli eventi all'escurreggione. Portone. Adesso forza andiamo da queste parti Che dobbiamo trovare bene que Quei tizi là Anzi io direi ragazzi mm, Ma sarà arrivato il tempo Eh però non abbiamo armi Io ho paura Io in realtà allora, la... Anch'io ne ho una Cioè mm. il fucile da In realtà io, eh. io ho trovato una pistola prima Se volete la do Vabbè ok aspettate un attimo Prima dobbiamo scendere Io direi esatto, però di esatto. trovare almeno un altro avamposto Capito per, per poter razziare un po' di cose Perché Non sono soddisfatto capite Spero che però qui non ci siano i tipi Perché se ci sono i eh, tizi esatto ci potrebbero Alla far fine. fuori, eh, esatto. Cioè, allora, piedi, eravamo prima, se no Vabbè, ma adesso eh. li ammazziamo, no? Sì, sì, in teoria sì, sarebbe molto semplice. Però praticamente cosa facciamo adesso? Andiamo da questa parte, no? In okay. teoria loro saranno andati chissà dove. Ok, bene. E quindi se sono andati chissà dove, noi non li prendiamo, giusto? Non, non, non li incontriamo. Poi dopo eh, noi cosa facciamo? Tutti. Andiamo a trovarli, capito, tutto quanto di nascosto. E poi dopo li, li facciamo fuori. Poverini, però mi, mi fanno anche pena perché sono in due, noi siamo eh, in due. Esatto, sono in due. Eh vantaggio numerico. No, Teo, tu devi allora devi parlare più alto, ultima volta che ti ripeto, chiaro? No. E poi eh, ci servono altre cose per per capito, cioè per rigenerazione, perché io sto vedo che il mio corpo vedo, perché non eh, lo so. E altre vende se vuoi. Sì sì le bende vanno benissimo sono buone le bende sono Eh io ne ho ancora Ma alziamo questa città Esatto era quello che pensavo di fare Allora te eh, nonno dammi questo Venga qua venga qua Ok Buola. dove sei finito? Oh grazie sì, mille vede. per le bende eh, Quante Molto bene adesso eh, ci, ci, Prima di tutto la gamba Perché povere mie gambe sono morte totalmente Probabilmente per colpa del pulmino Eh stifoso. io invece ho la testa che è un po', un po così Eh ma perché è là perché sei vecchio Eh io non so come fare a dirtelo eh, Però tu devi alzare la voce cioè ah, Mi sto urlando, scusa. No, non diceva a te, diceva a Teo. Ah, ok. Cioè eh, volevo dire a nonno. È perché a volte, capito? Lo chiamo così. Perché inconsciamente. Però scusa, tu devi alzare la voce, nonno eh, Ma vecchio. se non posso. No, puoi, puoi invece. Sì, che puoi. Sì, che puoi. Puoi, come eh, se no. Ci sono degli eventi paranormali. Eh, mi spiace per questi eventi paranormali Però eh, dovrai un attimo Cercare di congestionarti ma, eh, Scusate ma dove siete finiti voi? Ma, eh ma io sto un po' esplorando Ok st state razziando tutto qua Poi mi date esatto. le cose belle che trovate eh, mi raccomando. Esatto raccomando. Okay. se dentro questa casa Ho trovato una pistola Vieni Che, che è una pistola? Ma se, cioè che sì. pistola hai trovato? Perché? Eh vabbè questa Guarda Eh fammi wow. vedere mm. Una pistoletta Vabbè però la pistoletta sì. Non è che sia Cos'è sta roba invece? È, un, è uno zaino questo? È uno che... zaino Esatto, ma adesso prendo io la pistola. Sì, tanto è inutile un pochino cioè, vabbè. vabbè, la vuoi te, però? Così meno ne hai anche un'arma una secondaria. Allora, se trovate. Eh, però ho trovato una cosa qua. Eh. Non c'è un Tipo, cazzo. tipo. Ma dai, ma non c'era niente. Non lo so, c'era una cesta russa. C'era cioè, eh, una cesta russa. Sì, sì, sì. Vabbè, dai, la pistoletta, però me la prendo. Chissà, cioè, nel caso di combattimento. Ma no, no, perché di quella non ci sono i proiettili? Questa. Ah, fammi vedere. Mm, va okay. bene, dai, dammi questa. Ma questa. dove siete? Io non so dove siete. Eh, siamo sempre qua, non è che siamo andati chissà dove, è stupido. Sì, eh, ma non sì, mi ti ho dato i caricatori. Non mi direi che ti sia allontanato, guarda che ti, ti spara un colpo in testa, eh. No, no sceglietevi, te. Fu... Okay, te. Ok, su Minecraft Ciao. ovviamente il colpo in testa. Vieni, vieni, esatto. caricatori della tua arma. Bene, bene, dammi questi caricatori. arma. Grazie, grazie. E quale arma hai trovato tu? Questa qui, è bellissima. Eh, oh, va bene, va sì. bene, va bene. Allora... Tu Teo, eh volevo dire no. No, tieni queste, eh, sono gli eventi paranormali comunque Tu tieni queste, okay. queste cose Ah La no pratica... aspetta, ho sbagliato caricatori, qualità sono della mia arma Eh sei un po' stupido, però scusami eh, tieni. come faccio, non mi hai dato le munizioni tu di quest'arma, devi darmi eh, le credo, munizioni Eh invece credo di sì Eh ti sei ripreso te Ah davvero? Eri, eh, dammele, stupido Eh no non ce le ho Come non ce le Allora ce le hai tu, dammi immediatamente munizioni No non ce munizioni. le ho io, aspetta qua Se cioè, vuoi ti do tutte le munizioni che ho Ragazzi siamo arrivati, li vedete sono là Finalmente Io li ho Dove visti io li ho vi Allora venite, appostiamoci qua dietro gli alberi Praticamente dobbiamo stare attenti Nick vieni con me, non andare Adio, lì Ah ok, mi devo Pazzo. avvicinare di più Eh fai male invece Perché questi qua ci possono piantare un colpo in testa E ucciderci immediatamente Allora adesso sto caricando la mia arma Perché per fortuna ho trovato dei caricatori Quindi buono esatto. Grazie nonno che me li hai trovati Prego Allora poi uh, mi Vedo là uno sopra la casa Ok uno oh, sì. Quindi uno è stato avvistato giusto? Allora sì. praticamente Dividiamoci in questo modo Dobbiamo aggirarli Allora tu Nick vai da da quella parte però mi raccomando stai attento a non morire da quella parte tipo okay. vedi esatto da quella parte lì sulla montagna ti apposti e cerchi di sparare tu nonno invece vieni come a corpo a corpo okay. vicino eh ma te non avevi anche un cecchino e, e in allora questo non so non è un cecchino vabbè sì più o meno è un cecchino dai allora vieni insomma fa un po' schifo come cecchino però in teoria <ride> dovremmo riuscire a farcela allora prova a colpirlo guarda guarda guarda Pe no porca miseria dobbiamo caricare mi sa che ci ha visto oh ma mi ha visto oh. Eh, oh ma è io Ok, allora dobbiamo, dobbiamo concentrarci di più perché. Ma dai, forza! Donizio, Donizio. Nah, ho mannag... Un fucile a pompa, io se vuoi ci vado io da vicino. Ok, allora tu vieni con me e. Eh... Okay. Mannaggia. Parlo Tu hai solo il, pi... il fucile a pompa, Nick? Eh, sì, ho anche un mitragliatore però. Ok, ok, allora vieni, vieni, vieni. Io devo ucciderli, mannaggia. Ma non li sto okay. colpendo. ma ah, Allora, basta, ci vado con questo. Sì, vie, vieni. Vai, vieni. andiamo. Io okay. vi faccio supporto da dietro. Ok, altro via. Vieni, supporto. Mi hanno colpito, mi hanno colpito. Porca miseria! Ok, oh. ho ucciso uno. Oh, sì. Bravo, mannaggia, vieni. Nick, se ti metti davanti, devi Vieni dietro. Vieni, dove caspita sei andato? Arrivo. Eccolo, è qua, è qua. Dove sei finito? Guarda che sei. Do non è che sei morto, vero? No, no non so. Dennis, Dennis, è qui, è qui. Porca miseria. No, carica. Ah! Carichiamo! Carichiamo! Sto scappando! Io non posso correre perché mi ha già ferito! Ok, ok, ok. Coperti, state coperti, idioti. Non state lì in mezzo al campo che potrebbero uccidere potrebbe ucciderli. Eh, sono poco furbo io. C'è uno ancora morto. Mi, mi pare che si chiama One Scorpion. No, è qua. È qua. È esatto. E qua, dove sei? E da me. Okay. Qua da Nick, me. Nick dove sei? Io. Eh, dove sei tu però? Dimmi. Sono qua dove c'è una casa! Una eh casa, vai, grazie, è una casa piena di è casa. È quasi dai. morto. È quasi morto. Ok, ok, ok, mi, mi raccomando. E eh, tu? No, mm. Se muori, va bene. devo un attimo non curare. Niente. Ok, bene, bene, bene. Tranquilli, adesso ci penso Era io. Eh. Qua. Vai, questo vai, vai. Mi pare abbastanza semplice. Cioè, quindi... No, mannaggia, sta scappando. Vieni, vieni, vieni. Andiamo, vai, corri. Forza, uccidiamo. Mamma mia. Finalmente, è oddio. Morto. Grazie. Allora, noi Vittoria. siamo stati molto fortunati. Siamo stati molto fortunati, devo dire. Però, bene, siamo riusciti a sconfiggerli. E eh, adesso, esatto. adesso, andremo magari ad uccidere qualcuno.